un saluto a tutte quante le soci presenti, in particolare inizio con, uh, con uh, i saluti che vi porge la nostra Presidente Nazionale Cettino Olivieri che mi ha chiamato un, uh, subito dopo pranzo. Oggi è il compleanno di un familiare stretto e ha ah, questo colloquiamento anche lei con una piattaforma digitale proprio in concomitanza dell'inizio del nostro appuntamento. Cercherà in tu, in, di comunque indirittura uh, di arrivo di collegarsi quindi i primi saluti sono i suoi con uh, i complimenti per uh, il grande lavoro svolto dall'edizione Luca il, uh, per gli argomenti anche che, che ovviamente hai portato uh, su questa piattaforma per il tuo tema nazionale e i, tu, i complimenti sono veramente rivolti molti verso la tua persona saluto la presidente distrettuale Sandra Bolltrini e la nostra vicepresidente nazionale Pia Meta Perrone che avrà anche le conclusioni eh, del, di questo appuntamento la vicepresidente distrettuale eh, Anna Maria Turchetti e presento gli ospiti di questo appuntamento con uh, Icifo C eh, di questo non appuntamento con grande onore eh, abbiamo la nostra past president nazionale che è Pia Petrucci fast president del biennio 2015-2017, già firmatario del protocollo con intesa proprio per, per la promozione di e 4 Abbiamo la gradita presenza del Keyer Talent Officer, Roma e Professional, Thomas Andrew Baker. Do la parola a Letizia, a Letizia De Luca per, uh, per uh, l'inizio di questo appuntamento. E un caro saluto a tutte le socie che ci cioè, siamo tante e da tutti i Italia. Sono veramente molto contenta. A te Letizia. Buonasera a tutte. Sono contentissima di avervi tutti questa sera per l'ultima puntata. E vi vedo molto numerose e ancora si devono collegare altre persone. E vi ringrazio vivamente per la partecipazione. E oggi abbiamo due illustri relatori, ospiti e ospiti: relatore, la nostra Pia Petrucci, past presidente nazionale. Adesso dirò un po' della sua, della sua vita anche nella FIDAPA e del, del grande manager. <ride> Thomas and Becker, abbiamo questo onore di avere con noi Thomas and Becker, Chef Talent Officer and Global uh, Human Reserve Professional. Um, inizierò uh, con la presentazione di Pia uh, e seguirò con la presentazione di Thomas, e poi darò voce a loro per, uh, per, per l'argomento di oggi che è E4C. Concluderà la conclusione affidata alla nostra vicepresidente nazionale Fiametta Perone, che ringrazio sin d'ora. Allora, Pia, per, per le nuove socie, per chi non la conosce, chi, è, è, è difficile non conoscere Pia, però <ride> io darò un breve, farò un breve, una breve presentazione di Pia, che è architetto libera professionista, iscritta all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e provincia dal 1986. È stata componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Stradale AXA Roma dal 2001 al 2006. È componente del laboratorio permanente di progettazione partecipata «La città storica da un punto di vista di genere» dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia da maggio 2014. La sua vita nella FIDAPA inizia nel 1982, date della sua missione, e da allora ha avuto significativi incarichi svolti in FIDAPA. Non le, non, praticamente ha fatto tutto, da, <ride> e ha iniziato come consigliere di sezione e praticamente ha ricoperto tutte, tutti gli incarichi di sezione, di, di, distrettuale e anche nazionale per finire presidente nazionale nel biennio 2015-2017. Eh, oh, questa sera tratteremo l'argomento agli forcivi. Eh, L'8 aprile 2016 PIA è stata firmataria come presidente nazionale della FIDAPA BPW Italy. Eh, insieme alla Presidente del Distretto Sud-Est, la nostra vicepresidente attuale della FIDAPA Fiammetta Perone e eh, per la sezione di Casarano la Presidente Maria Giovanna Annuccio. È stata dunque firmata di un protocollo di intesa insieme a eh, UN Women, Comitato Nazionale Italia, per la promozione della campagna internazionale I 4 she che ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare e coinvolgere gli uomini affinché siano più coscienti e partecipi al riconoscimento della parità di genere in Italia, in Europa e nel mondo. Entreremo nel vivo dell'argomento e oggi le domande che farò a Pia oltre alla sua presentazione è molto breve. A tuo avviso dove siamo arrivati? E che cosa bisogna ancora fare? Queste sono le domande per Pia. Eh, la presentazione di Thomas la faccio adesso, eh, così eh, no, la farò dopo. <ride> ok, bene, Pia puoi rispondere, grazie. Benissimo, innanzitutto ringrazio per avermi coinvolto in quest'ultimo appuntamento in quest'ultima sessione ehm, anche perché ehm, è un argomento che mi ha trovato coinvolta e protagonista durante la mia presidenza nazionale e quello che ogni presidente nazionale ehm, inserisce nel suo programma all'inizio di ogni biennio è proprio il significato, l'importanza della continuità quindi che tutte le azioni positive che vengono intraprese in un biennio, nel biennio precedente, vengono sicuramente portate avanti anche nel biennio successivo. Io ehm, ho preparato un, un, delle slide, un powerpoint per rendere anche più leggibile questa mia piccola conversazione. Okay. volgo l'opportunità per ricordare a tutti che potete fare a tutte di fare le domande in chat e poi le faremo tutte alla fine grazie allora la campagna i 4 c eh, è stata voluta da UN Women che è l'ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l'empowerment delle donne che è stato creato nel luglio 2010 proprio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i principali compiti sono quello di supporto alla formulazione di norme e leggi da parte delle Nazioni Unite, eh, partnership con la società civile e un monitoraggio costante di tutti i programmi e le iniziative a favore della parità di genere all'interno appunto delle Nazioni Unite. E questo movimento E4She, che... No... La tua presentazione non si vede, eh? No? E come non, hai eh, non hai attivato lo sharing, infatti ho immaginato che non, ti, non fosse partita. E quindi cosa devo fare? Rischiacciare share, tu pensi di averlo già fatto e invece è ancora appesa. Allora aspetta, scusami. Un attimo qui. Allora devo sì, scusami, hai ragione. Ok. Vado qui a share, brava, vado dall'inizio e ripercorro velocemente, va bene così? Si vede? Sì, benissimo, benissimo, grazie. Niente. Perfetto, quindi questo appunto ve l'ho già detto di UN Women, dei principali compiti ricoperti e ehm, UN Women eh, ha voluto questo movimento eh, di solidarietà di Forchì nel 2014 Proprio ehm, perché si è sentita l'esigenza di portare avanti uomini e donne insieme ehm, tutti interventi e impegni nell'affermare la parità di genere. Cioè la parità di genere deve essere eh, vista sia da uomini e da donne come un diritto umano che deve essere appunto, eh, che deve vedere impegnati uomini e ragazzi eh, proprio perché loro stessi potranno beneficiare di questa parità. Quindi non è una questione di, da donne, ma è la responsabilità di ogni individuo e della società nel suo insieme. La, la presentazione ufficiale di questo movimento i è avvenuta il 20 settembre del 2014 all'Assemblea Generale dell'ONU alla presenza della direttrice esecutiva di UN Women e della UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson, l'attrice Emma Watson, la quale, della quale ha tenuto un discorso di circa dieci minuti, ma di questo discorso ho voluto fermare questa, queste parole proprio perché lei rivede la sua posizione riguardo a cosa è il femminismo. Più ho parlato di femminismo e più mi sono resa conto che troppo spesso battersi per i diritti delle donne era diventato sinonimo di odiare gli uomini. Se c'è una cosa che so con certezza è che questo deve finire. Per la cronaca, il femminismo per definizione è la convinzione che uomini e donne debbano avere pari diritti e opportunità. È la teoria dell'uguaglianza tra i sessi, politica, economica e sociale. Ed è proprio quello che anche noi come FIDAPA, come federazione, come movimento di opinione abbiamo sempre affermato. Eh, una delle nostre finalità è proprio eh, la lotta contro la discriminazione verso le donne, ma noi non vogliamo vederci in contrapposizione con l'altro genere, ma siamo per la valorizzazione delle diversità e per la complementarietà con l'altro genere. Quindi queste parole le possiamo fare proprio nostre. E, come arrivare alla parità? Um, questo movimento i 4 c ha subito lanciato una call to action che ha mobilitato sin dall'inizio ben 100.000 uomini, eh, uomini politici, quindi esponenti del mondo politico, del mondo aziendale, eh, del mondo della cultura, e è stata proprio una vera campagna di partnership ehm, che ha visto appunto personaggi come lo stesso ban ki-moon barack obama shinzo abe e tanti altri uomini politici affermare che per esempio il discorso della violenza contro uomini e donne è un problema globale e che si può fermare solo se si lavora insieme e matt damon anche lui che tra l'altro è anche co-founder di water.org ha sostenuto che per poter sconfiggere l'estrema povertà la povertà dobbiamo includere anche le donne in questa battaglia e noi possiamo appunto fornire contenuti condivisibili informazione pubblica per educare e sensibilizzare i nostri ragazzi quindi rivolgersi ai giovani, alle nuove generazioni, proprio perché fin da piccoli eh, possano promuovere eh, un'azione loro da veri protagonisti per affermare la parità di genere. E, questo movimento eh, ha visto eh, praticamente coinvolti, eh, oltre appunto dicevo, uomini politici, università italiane, ehm, Uomini della Cultura, anche una serie di diverse aziende italiane che si sono dichiarate i forci, come Carrefour, le Ferrovie dello Stato, Atlas Consulting, Federmeccanica, Deutsche Bank, Stati Generali dell'Innovazione, Sodexo, Vodafone, L'Oreal Italia, Telecom Italia, Facebook, Enel, Barclays Italia, Pubblicità Progresso. E appunto il movimento I4She rafforza il supporto per i diritti delle donne intesi come diritti umani, creando il supporto degli uomini ed esortandoli ad esporsi con delle campagne pubblicitarie per prendere posizione come sostenitori e difensori della parità di genere. E Pubblicità Progresso ha realizzato questa campagna pubblicitaria appunto su di te nel 2014-2015 nel 2015, Volendo dimostrare con la prima campagna, quella del 2014, che ancora esistono delle discriminazioni e degli stereotipi di genere riguardo alle donne, e con la seconda battaglia, nella seconda campagna, che il livello anche di retribuzione per un pari lavoro. Uh, ha, dimostra una penalizzazione da parte delle donne che va dal 7 al 30%, e anche una penalizzazione, nello stesso approccio, nei colloqui di lavoro. Quindi, eh, questo grande movimento di campagne pubblicitarie ha fatto sì che si sia sentita la necessità di fare un lancio ufficiale proprio in Italia. E questo si è svolto il 15 dicembre del 2015 nella, Z nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e a fianco della Presidente UN Women, Comitato Nazionale Italia, Simono Var erano presenti le più altre istituzioni italiane, il Presidente del Senato, l'Onorevole Pietro Grasso, la vicepresidente del Senato, eh, la Senatrice Valeria Fedeli, nonché la Sottosegretaria del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, Angela Donghi e testimonial ufficiale di questo lancio è stato l'atleta olimpico Filippo Magnini. In, in occasione di questa presentazione eh, la senatrice Valeria Fedeli mh, ha comunicato che eh, a, a quel momento già 564.035 uomini avevano aderito alla campagna IFORCI. E, e riprendo un attimo il suo discorso eh, perché trovo molto esplicativo questo che lei afferma eh, lei dice oggi rilanciamo la campagna e l'impegno che prendiamo non è retorico basta parole dobbiamo fare serve il contributo di ognuno di noi per camminare più veloci verso libertà e uguaglianza e serve che gli uomini si carichino di questa responsabilità senza paternalismo. Non servono concessioni, ma la capacità di comprendere quanto sia un obiettivo legato al benessere complessivo della comunità. Ognuno dei presenti dovrà diventare ambasciatore di libertà e uguaglianza, costruire azioni concrete per la parità a partire dai ruoli che ricopre e nella vita quotidiana. Scendere in campo a fianco delle amiche, delle sorelle, delle madri, delle compagne e delle mogli. Ed essere dei vettori perché la campagna si allarghi e viva nei luoghi di lavoro, del sapere, nelle università e sui media. Affinché siano coinvolti il maggior numero possibile di uomini. Non per le donne, ma per tutti noi. Perché una società più uguale e che smette di discriminare la propria metà è una società più ricca, inclusiva, democratica e felice. Uomini, quindi adesso tocca a voi. E, e, tra l'altro ho colto occasione anche di ringraziare eh, la campagna lanciata da Rai Sport insieme a UN Women Italia, proprio per che ha realizzato, che ha dato insomma vita a questo video di sensibilizzazione al quale hanno partecipato sportivi come Giovanni Malagò, Giovanni Trapattoni, Gianni Rivera, ma anche il giornalista sportivo Alessandro Antinelli, lo scrittore Sandro Veronesi e l'ex nuotatore olimpionico Domenico Fieravanti. Ma anche noi come FIDAPA abbiamo voluto dare il nostro contributo e l'8 marzo del 2016... Eh, abbiamo pensato di ehm, festeggiare in un modo diverso l'8 marzo, la giornata internazionale della donna, ehm, coinvolgendo proprio ehm, l'altro genere. E quindi lo slogan era 8 marzo non solo mimose ma valorizzazione dei talenti delle donne, mettici la faccia. Abbiamo invitato i nostri mariti, compagni, eh, figli, colleghi di lavoro. A scrivere su quel foglio di carta che vedete in mano a mio marito ehm, una qualità della donna che avevano al loro fianco una valorizzazione di un talento femminile e devo dire che abbiamo tempestato la nostra pagina eh, nazionale di tutte queste eh, fotografie devo dire grazie Uh, a chi mi ha affiancato in questo lavoro di questo biennio di presidenza nazionale, come responsabile nazionale della Task Force Comunicazione, che è Bettina Giordani, e insieme a lei veramente abbiamo dato vita a tante battaglie, anche pubblicitarie. E veniamo alla firma del protocollo con UN Women, il eh, Comitato Nazionale Italia che si è svolta appunto a Casarano l'8 aprile del 2016 eh, grazie al, all'impegno organizzativo della sezione di Casarano con il presidente Marianuccio e dell'allora presidente del distretto sud-est Fiammetta Perrone, la nostra attuale vicepresidente nazionale, che eh, ha visto coinvolte oltre alle diverse soci del distretto, ma erano con noi autorità politiche, la nostra testimonial è stata la senatrice Valeria Fedeli. E abbiamo avuto anche la presenza di Eufemio Eppolito come past presidente nazionale, rappresentante allora presso il Consiglio d'Europa della BPW, e, e della vicepresidente nazionale Caterina Mazzella. Quindi ehm, è stato veramente un momento, direi anche emozionante. Eh, che ci ha visto firmare questo protocollo d'intesa, dove Fidata BPW Italy e UN Women Comitato Nazionale Italia eh, si impegnavano a diffondere la campagna internazionale sul territorio nazionale e di condividere i contenuti, di manifestare il proprio interesse a collaborare effettivamente su tutto il territorio nazionale per la sensibilizzazione e la promozione delle finalità proprie di tale campagna. E, e anche durante il 34esimo convegno nazionale che si è svolto a Pordenone il 18 giugno 2016 abbiamo voluto rilanciare questa campagna e 4 c invitando nuovamente la Presidente eh, UN Women Comitato Nazionale Italia che purtroppo è, venito, è venuta a mancare a gennaio del 2019 e abbiamo voluto rilanciare questa campagna con l'impegno di divulgarla e questo può essere appunto l'invito che dobbiamo proseguire in questo senso divulgarla nei luoghi di lavoro nei luoghi del sapere quindi nelle università sui mass media nelle aziende cercando di coinvolgere il sempre maggior numero possibile di uomini perché eh, gender equality la parità di genere non è per donne non è solo per uomini ma è per tutti e richiede quindi l'attivo contributo di tutti uomini e ragazzi sono partner nel viaggio verso la parità di genere io mh, ci tenevo in modo particolare in questo momento in questa giornata di oggi che eh, festeggia il cinquantesimo anniversario della giornata mondiale della terra eh, volevo concludere con una riflessione che dovrebbe vederci coinvolti uomini e donne insieme, ancora una volta fianco a fianco, perché credo che sia il momento di cambiare stile nella nostra vita. Eh, io sono rimasta molto toccata da un articolo del giornalista, poeta del paesaggio, paesologo Franco Arminio, del novembre 2018. Prima ancora che, purtroppo, eh, accadesse quello che stiamo vivendo oggigiorno. Ebbene, volevo proprio terminare con uno stralcio di questo articolo che, che credo che abbia un significato particolare. Ehm, allora, scusatemi. Nessuna creatura è un caso a parte. L'aria è il respiro della foresta che va avanti da milioni di anni e le piante sono figure del respiro, incarnazioni provvisorie delle sostanze che vagano nell'aria. Ognuno di noi è un aggregato effimero fatto con i mattoni della vita. Più che di un amplesso, siamo figli delle conversazioni tra le cose e noi esseri umani dovremmo avere cura di questa delicatissima trama che può esserci solo su questa piccola terra tonda. Dobbiamo capire che molte delle nostre azioni ossessive, incentrate sul consumare e produrre, stanno modificando e recidendo reti biologiche millenarie e planetarie. Ascoltare gli alberi prima che le previsioni del tempo, sentire il canto delle cose che ci circondano, stiamo vivendo... Stiamo diventando sordi e ciechi, e gli animali sordi e ciechi fanno una brutta fine. Il mondo è sempre stato un posto pericoloso. Non c'è modo di mettersi in sicurezza. L'unica strada possibile è creare una nuova alleanza con gli animali e le piante. Usare le nostre invenzioni tecnologiche non per isolarci dalla natura, ma per abitarla meglio. Abbiamo bisogno di un'umanità nuova e antica. Capace di riconoscere che la pluralità e la relazione sono il cuore di ogni vita. Un bacio su una guancia fa un bel suono, come la goccia d'acqua che cade su una foglia. Grazie. Grazie Spia. Puoi spegnere lo sharing? Sì. Eh, Eh, Bettina ti sei messa su mute senza volerlo immagino ah eccomi sì <ride> eh, volevo eh, dare la parola a Letizia aspetta perché eccomi eccomi ringrazio molto Pia grazie mille per questa tua relazione